Ciao sono Marco come vedi sono qui praticamente al tramonto dopo una corsetta fantastica e voglio prendermi un piccolo spazio tra una piccola pillola di formazione offro dell'altra per dedicare questo video a un angelo un eroe voglio dedicarlo a Chaos che è quell'eroe che è stato fra i protagonisti eh, dopo il terremoto di Amatrice che è il protagonista insieme al suo fedelissimo amico istruttore che con cui ha condiviso certamente quello che ha condiviso anche il mio amico Sergio perché lui era lì anche lui col suo cane e hanno dormito in macchina insieme, hanno lavorato in maniera incessante per essere determinanti in momenti veramente particolari in cui c'è bisogno proprio di perseveranza, di costanza, di forza, di tante cose. Io non voglio dedicare parole alla persona che ha avvelenato caos perché è una persona che non merita parole, non merita, non merita più parole, è una persona che merita veramente di rimanere da sola e ci penserà il destino, l'universo, mettila come vuoi, ci penserà questo, a, a ripagarlo di quel che ha fatto, che è qualcosa di, eh, di inimmaginabile perché ha ucciso l'amore e la lealtà, l'ha uccisa perché se lo hai fatto a lui sei capace di farlo a chiunque altro sarebbe capace di farlo a chiunque altro ripeto non voglio dedicarmi a questa persona ma ha ucciso l'amore e la lealtà e io credo che chi fa un gesto del genere dovrebbe essere dovrebbe avere la pena peggiore in assoluto soprattutto per chi uccide la lealtà perché la lealtà uccidere la realtà significa instillare nella testa delle persone che essere leali è inutile e mentre una persona può scegliere anche razionalmente di essere leale il cane non lo sceglie, lo è e basta sceglie di essere leale, non credo il cane vive per l'amore che dà vive dell'amore che dà ed è solo capace di dare amore e lealtà il mio, il mio pensiero va al suo amico istruttore padrone è un termine veramente brutto per chi fa un lavoro del genere, per chi fa l'addestratore volontario, involontario o insomma quello che sia. E voglio essere vicino a lui perché non ci sono parole, ti sono vicino in ogni caso, senza un perché. Chi conosce i cani, chi li ama, sa già il perché e diciamo che io e te lo sappiamo. Tu sicuramente anche meglio di me considerando che eh, con lui hai condiviso veramente tanto e, e sappiamo entrambi che ti sarà vicino per sempre perché continuerà a starti vicino per sempre sarà quell'angelo che ti svolazzerà intorno e anche se ogni tanto andrà a correre per i pali se lo merita sarà sempre con te e con noi tutti i nostri fedeli amici e quattro zampe che ci hanno lasciato rimangono tutti con noi perché ci hanno scelti loro non l'abbiamo scelti noi un saluto a te e un saluto a